Stai trasmettendo dal vivo, ebbene, sì, cari amiche ed amici, quando si avita, si trasmette dal vivo. Allora, un saluto a Samantha che mi ha appena scritto. Un saluto anche a le ricette di Mami, campa. Eh, ricette di Mami K. Eh, qualcosa così un saluto a Mari ricami un saluto a Nomor fucking bullshit ciao un saluto al mio amico Alessandro Arcangeli Sed sorelle cara amica, ciao a tutti, vi auguro un buon fine settimana. Un saluto al nostro amico Gennaro Gelmini, un saluto a Ortus Biologicus. Ciao. Un saluto a Lolo test 1. Ciao, un saluto a. Mm, poi che altri commenti ho ricevuto perché se voi commentate i miei video io vi saluto adesso ho iniziato con i commenti, ma come vedete non ho nessun anello non ho nulla neanche la ni, niente perché sto per andare a, a nanna quindi eh, che ci vogliamo fare io voglio stare in salute Eh, voglio stare in salute, sto in pigiamino. Di solito vedete questo, questa giacchetta del pigiama attaccata alla porta o sulla sedia. Ma insomma, visto che sono le 23, poi ho da leggere dei libri. Ho da leggere un mucchio di libri. Eh, voglio rileggere un mucchio di libri. Voi lo sapete, no? guardate dietro guardate guardate quanti libri guardate quanti libri guardate ho da rileggere un mucchio di libri caspita non li ho mai contati non so quanto sono in totale quanti sono ma non li ho mai contati hai capito e eh? non ho mai contati quanti libri ho io anche sotto anche anche anche sotto parlo un po come Matteo Montesi che poi ogni tanto lo seguo e io sono preoccupato samantha non so se tu eh, ti è arrivata la, la notifica del mio video cara samantha se no di sicuro lo vedrai dopo perché mi hai commentato eh, il mio tutorial di oggi sulla smorfia eh, non so se adesso il mio amico no more bullshit eh, dal Nord America mi ha detto "Dopo video forte like bra adesso ti devo rispondere se no poi la gente non ti segue giustamente thank you E infine, io non so come si fa Ah, ecco io ho dato i miei auguri a un amico che mi segue da Nord America Nord America thank you very much the rest friend I'm happy you like it have a great weekend è da mesi che non fa un video da cinque mesi ma io eh, gli auguro di, di avere un buon weekend ecco qua il, il suo canale è questo No more fucking bullshit. Eh, gli ha messo anche una parola nuova. Allora, dicevo, faccio questo video. Non sapevo che fare perché già ho fatto un video oggi, ma ho detto. Facciamo lo sto video. Da molto che non faccio molti video. La Gente, poi si lamenta giustamente: ma perché non fai dei video? Perché non fai dei video? Io intanto, scusate, che sbrigo le mie faccende. Ma Samantha, se guarderà questo video, Samantha, cara Samantha, che lei sembra che lo conosce e io anche lo conosco, ma non così tanto. Ehm, stavo per dire: Mimo Corcione, eh, Mario Circello, perché non fa un video? Io lo seguo in Twitter. Il profilo di mario cercello ma perché mario cercello non, non fa un video le sue live che io stavo fino all'alba a seguire le sue dirette perché poi è brutto guardare dopo il video non ti viene voglia invece di al momento lui solo per accendersi una sigaretta un quarto d'ora ne fuma 40 e perché non fa più video eh, mancano le sue live da 5-6 ore scaricare la batteria del cellulare per completo continuare con il tablet usato vecchio e accendere il computer per, per poter guardare le sue live allora niente questo è un po come un quaderno di appunti perché parlo così finché non, non mi scoccio finché eh, non veramente non eh, Che non so arriva mezzanotte e già già taglio già taglio manca poco a mezzanotte la decina di minuti allora proprio per per tagliare in qualsiasi momento ho iniziato a fare questo video poi non so se lo manterrò mostro il mio lato più più casareccio spero che il mio video tutorial di cucina di gastronomia casareccia vi sia piaciuto e poi il mio tutorial dove spiego in pratica eh, come come giocare morfia come vincere che sarebbe non giocando per niente eh... però vabbè, c'è chi gioca c'è chi non può fare a meno di giocare e purtroppo è un vizio cattivo io sconsiglio chiunque di giocare è meglio provare È meglio non tentare la sorte in una maniera che che puoi perdere eh, del denaro è meglio è meglio essere creativi cercare di avere successo scrivendo un libro facendo video di youtube insomma sarebbe quello al caso però c'è chi non ha possibilità o c'è chi eh, vuole avere tanta fortuna eh, capito Che la, la tenta dice o la va o la spacca, però io non, non sono di questa idea. Io sono dell'idea che il gioco è sempre cattivo perché è un cattivo consigliere. Eh, ti fa perdere del denaro, che più che giocare in borsa. Non niente, anzi, eh, ma come glielo va a insegnare la gente? Come glielo va a insegnare la gente? E eh, non puoi non puoi perché ciao giuseppina polizi come va eh, grazie di seguirmi eh, buon sabato buona domenica buon fine se, fine settimana anche se mancano cinque minuti a che finisca sabato quindi eh, insomma ti sto augurando tanto ma grazie eh... Grazie di seguirmi. Oggi ho fatto un tutorial umoristico, parodico. Perché? Ah, scusa, eh, perché vedi, questi sono... <ride> Mamma mia, che gaffe. Scusa Giuseppe, vedi che io uso un paio di occhiali. Eh... Giuseppe, sono ciecato, veramente. Sì, sì, il sonno sto in pigiama, eh, Giuseppe Polizzi. Eh, grazie, eh, perché poi vedi con i nuovi occhiali. Non riesco a leggere nello schermo. Allora, con questi vecchi occhiali del 2010 eh, ci arrivo che poi ho cambiato con questi occhiali nuovi eh, due o tre anni, due anni fa un anno fa. Perché erano aumentate le diotrie che dovevo portare? Poi, un anno circa a gennaio del 2018 o a luglio, eh, sono diminuite le diotrie che ho bisogno, quindi sto fra i due occhiali. Questi mi vanno troppo forti, però sono i primi bifocali che ho. Allora, devo mettere per guardare lontano la parte per leggere piccolina allora ci vedo benissimo dallo, eh, così posso leggere lo schermo perché quelli i bifocali servono la parte per leggere per guardare vicino io invece già con la parte per guardare lontano non vedo lontano devo alzare e, e guardo lontano con la parte da vicino allora per guardare allo schermo a media distanza utilizzo quelli vecchi del 2010 però non, non, non sono così tanto forti come la parte per leggere insomma è un casino devo fare altri occhiali ma costano una fracca di soldi e il vostro youtuber è disoccupato youtube non gli dà il denaro ma cercherò di alzare la capa e leggere caro giuseppe polizzi ebbene sì eh, grazie eh, è un casino insomma eh, Ciò non evita che ho fatto lo stesso una figura di m alla grande vabbè ma che ci posso fare eh? il, il verbo volant lo scriptum restam però mi sembra che quando si registra anche il verbo restam è eh, capito però appunto come si vede si avvince dalla copertina del video eh... poi magari eh, ti dirò una cosa caro giuseppe polizzi io mi iscrivo al tuo canale e aziono la campanella se ti interessa qual, qual, è, qual è il tuo canale ah no no non è quello va bene sono scritto un altro mi, mi disiscrivo eh, se mi potresti eh, ecco, quale sei tu perché non ti riesco a trovare adesso per trovare l'immagine eh, Bu. Mm. Se vuoi, se c'è Instagram, ah, non hai canali. Sì, sono nato in Italia, eh, sono nato a Roma e il mio nome, Sant'Enchan, è nome buddista. Ma come fai a entrare in in YouTube, se non hai canali Giuseppe polizzi vabbè, non che voglio dubitarlo. Allora io ho fatto un video, eh, co comunque, cercami in Instagram, ce l'hai Instagram? Ten Gian ah, va bene, sì, c'è un canale, ma non ci sono video, va bene. Se c'è instagram cercami <ride> come santen chan allora ehm, vediamo un po che se ti posso dare il link ecco questo è un mio profilo aspetta che non è c'è dei problemi con questo computer c'è un computer del 2010 ecco fatto e poi c'è eh, questo mio profilo che è un profilo vecchio che non utilizzavo da molto tempo ma adesso che ho ricominciato a utilizzare eh, Io ho cambiato nome a questo profilo, perché era sempre sentiamo tanti sentiamo ecco questo mio secondo profilo troverai che, che ho mandato più foto mie e le foto vecchie che di quel profilo eh, fanno vedere come io stia in alcuni tempi buddisti e... poi non so se ho fatto un video dicendo che Non so se in questo, in questo video eh, spiego appunto che il mio nome è buddista è Sant'Enchan, queste cose qua. E quindi eh, ti invito a, a tutti e tutti voi. A seguirmi in instagram a condividere i miei articoli io intanto guardo un po la posta insomma così poi quando finisco live scusate se non vi dedico molto tempo è troppo tempo, è tempo giusto. Ma è così poi vado a dormire. c'è già il pigiamino. Io poi di solito faccio tardi e poi mi sveglio tardi. Oggi è stato sabato, domani sarà domenica. E vabbè, con la con la con la pioggia e la foschia, mi torno a casa mia. Oggi Pensate un po', hanno visto 248 volte il mio tweet sul video che ho caricato, sul video tutorial di come giocare a lotto, eppure solo espan due espansioni, dettagli. Insomma, Twitter il, il mio video e il, lo vedono da un pochi. Mi piacerebbe, eh, visto che non dicevo molte, c'è solo uno spettatore forse Giuseppe Polizzi, al quale scuso di nuovo per averlo ribattezzato e anche cambiato. Genio. E caro Giuseppe Polizzi, sono contento che partecipi al mio chat. Se puoi eh, commentare anche altri miei video, sarei eh, ancora più contento. Poi io ho visto ultimamente dei video di mister Flame e anche di, di Rubino, eh, divertenti, e eh, certo non mi avvicinerò mai a quella produzione, a fare video come loro. Perché? Perché non so, non ho eh, materiale tecnologico. Per esempio mi si è rotta questa eh, ilarga VC. Everio, lo schermo di nuovo si è bruciato è un averio del 2010 e io ho fatto già riparare l'ho fatta riparare qualche anno fa perché è sempre lo stesso problema si rompe il flessibile le filmatrici così non le comprate perché si rompe il flessibile e nel gennaio 2018 si è rotto di nuovo il flessibile posso filmare con un cavo con il cavo av che si mette qua e si collega a un televisore quindi il televisore fa da schermo, però non si hanno tutte le opzioni. Si può solo registrare, e poi dal computer se riesce a connetterla al computer, poi trasferire e cancellare video caricati nella memoria nel disco rigido. Purtroppo eh, quindi eh, è anche difficile portarsi un televisore dietro per caricare i video, capisci, si fa difficile. Eh, e quindi già c'è difficoltà con l'hardware, i dispositivi. In più non sono esperto, capace di gestire il software e di fare edizioni professionali, in più sto solo, non ho collaborazioni e il video esce quello che esce. Se guadagn guadagnassi di più, avrei guadagnato di più, possibilmente senza un computer che mi si crasha, di due nuclei reali, ma di due nuclei del 2010 anche il computer, e potrei fare di meglio. Sto uh, sto facendo video streaming da 21 minuti. Qua ho fatto il refresh della pagina e YouTube mi dice ti diamo il benvenuto nella chat dal vivo. Ricorda di prestare attenzione alla tua privacy e di rispettare le norme della community. E eh, certo. Come vedete, sto facendo streaming da 21 minuti. E Ah, a proposito giuseppe polizzi tu di dove sei non so se ci sei batti un colpo mi sono scordato di chiedertelo giuseppe polizzi di dove sei vabbè che adesso ci rincontriamo in instagram quindi a tutti e tutti voi che mi seguite eh, adesso o che mi vedrete dopo in questo video eh, vi devo dire che. che io vi seguo se voi mi seguite in instagram vi seguo quindi come dire intanto voglio fare una cosa che metto già adesso le schede vediamo un po certo però no, non c'è il tempo come si fa a mettere ah Video playlist? Ah no, ancora no. no. Ancora mettere una scheda. Pubblico, no, quindi le pratiche e stile. No, questo è persone blog. Data di registrazione, seleziona lingua, salviamo Se licenza. Io metto riutilizzo consentito. promuovi con le schede se selezionato questo evento verrà mostrato automaticamente in primo piano in una scheda su tutti i video del tuo canale quando viene trasmesso dal vivo ed è impostato come pubblico e eh, ma io non l'ho potuto non l'ho potuto selezionare promuovi l'evento con la scheda quando viene trasmesso dal vivo e eh, va bene allora impostazione di importazione Beh, utilizza abilità no ma tutte le opzioni per il vivo sono già selezionate che le seleziono allora mi raccomando siccome ah ah che la miseria io siccome il mio cellulare scotta io non lo voglio perdere il mio cellulare perché è del 2014 mia, mia madre me lo ha regalato per il compleanno nel 2015 e quindi diciamo no per natale 2015 e compleanno 2016 e perché io sono nato il 26 gennaio ci ho fatto un video ci ho fatto un video ci ho fatto eh, eccolo qua allora, dov'è? Eh, ecco, qua ho fatto questo video perché io sono nato il 26 gennaio, quindi mia madre mi ha fatto il, il 2015, a dicembre 2015 mi ha, fatto, mi ha fatto il doppio regalo per Natale e per compleanno 2016, 26 gennaio cellulare motorola moto it seconda generazione del 2014 se adesso gli, gli faccio la batteria eh, la surriscaldo si fonde e, e poi sto temporeggiando e quindi come dire è meglio che taglio questa diretta l'ho fatta questa diretta perché oggi ho già caricato un video per stare assieme a tutte le mie amiche e i miei amici e stare con loro, ma vedo, vedo che nessuno mi accompagna e che mezzanotte: mezzanotte 11 e 12. E il nostro amico. Giuseppe Polizzi, Giuseppe Polizzi, ecco questa volta non mi sono sbagliato, poi vabbè i, i commenti che mi ha fatto Samantha, Mari Riccami un'ora fa, Samantha 59 minuti fa, però non sono intervenute dal vivo, peccato le aspettavo e niente, e adesso siccome avete avuto tutti quanti l'opportunità di partecipare e io devo chiudere questo live poi devo ammettere riconoscere che non ho parlato di molto e quindi vi lascio statemi bene volevo parlare di politica ma ho fatto qua 20, 30 minuti 28 minuti volevo parlare di tutto quello che sta succedendo al governo che eh, eh, matteo salvini di maio luigi di maio stanno litigando o dicono che stanno litigando li vogliono fare litigare il problema che abbiamo con i rifugiati in italia che bisogna aiutarli in africa perché altrimenti eh, chi ci aiuta a noi già di questo ne ho parlato in altri video che, che purtroppo eh, ci mangiano le criminalità invece bisogna aiutarli in africa perché ci costa di meno ma guardate i miei ultimi video che parlo di questi argomenti comunque eh, se avete qualcosa da commentare o da farmi notare scrivetelo sotto questo video e condividete questo video affinché altri eh, lo possano commentare e soprattutto se mi volete aiutare mettete like dislike quello che volete ma soprattutto condividete eh, tutti i video miei che guardate e eh, fate ma l'umpia Ciao Map Lumpia, hi Map Lumpia, how are you? Uh, uh, have a good weekend, Map Lumpia. Uh, I follow you on Instagram. E mi raccomando, I'm very good. Thank you. I'm going to sleep now. Uh, mi raccomando. Uh, se volete aiutarmi, condividete eh, quanti più video miei vi è possibile. Come fa il nostro amico Ortus biologicus e commentateli, e poi eh, se volete, eh, io accetto fare sponsorizzazioni. Voi potete utilizzare i miei video perché sono caricate caricati in licenza attribuzione di creative commons quindi voi potete riutilizzare i miei video e, e io posso in questo modo permettervi a tutti e tutti voi di utilizzare i miei video eh, ma più l'umpia if you want to use on your eh, facebook eh, Uh, YouTube, my mai videos i have charge my videos on i creative attribution. So, map lumpia. You can use my YouTube videos for make new videos uh, of gastronomy i miei video, i miei video, i bye Bye i miei lumpia will see eh, on instagram vi lascio eh, non vi raddoppio come direbbe Mike. buongiorno perché sono stanco sbaglio pure i nomi delle persone veramente che gas però ecco qua è finito grazie di cuore di avermi seguito già ho fatto mezz'ora insomma 31 minuti e il cellulare si sta friggendo potrebbe cuocere un uovo potrebbe bollirlo vi ringrazio di tutti i like arrivederci please map lumpia share my video and is uh, a talking i am talking Uh, before going to sleep before in bef before going to sleep uh, to bed so uh, please share my videos viralize my videos uh, sharing my videos thank you very much we will we'll talking on english on uh, instagram maplumpia thank you very much for all And if you can share my uh, videos, my cooking videos, um, this is my gastronomy home, and mad, uh Those are my uh, gastronomy uh, videos. So, if you can see my uh, home, and cooking videos on those, and play this playlist I uh, shared to you on the chat. This is my last Gastronomy Homemade video. I explain how to cook uh, pasta with fish, Italian pasta with fish. And this is my last uh, dog video. So you have some links. My last dog video, another my last dog video. So please uh, map Lumpia. Uh, see my links, share my links. There is no need to understand Italian language because our video of cooking or video of animals and share my videos you will help me a lot thank you very much share my links my youtube links my youtube videos allora vi lascio a tutte e tutti voi i have to sleep bye bye ma ma bye bye to all of you and i know a lot of people following me from North America, because there are a lot of Italian people in North America and a lot of uh, North American people that speak on Italian or that pretend to learn Italian language. And for this, this reason, following me. Bye bye. Ciao.